Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, nella nostra playlist di Gesù Maestro di Israele, vi ringraziamo che ci seguite sempre così numerosi, dobbiamo finire il capitolo 17. Siamo arrivati al versetto 24. Ora, non sono molti versetti che dovremmo leggere perché praticamente sono... Versetti, Però eh, è la problematica sottesa e tante volte anche una certa imprecisione di tanti commentari che ci portano un po' fuori strada e non ci fanno capire invece come Gesù ha dato questa sentenza, in che contesto e che paradossalmente può arrivare anche a noi. Adesso non dico noi proprio oggi, oggi, oggi, però a tutta la cristianità. Allora proviamo a fare mente locale. Gesù e a Cafarno stanno arrivando, eh, arrivano a lui, siamo al versetto 24, coloro che erano stati incaricati per prelevare il pagamento della tassa. Quale? Normalmente nei commentari si parla della tassa del Tempio, ma se fosse così, se fosse quel tipo di tassa, non ci sarebbe stato il problema. Perché? Perché se fosse stato quel tipo di tassa, Gesù non avrebbe chiosato, quando li ha presi da parte in casa dopo l'episodio, nel quale chiaramente Gesù veniva preso un po', diciamo, dove voleva essere preso, doveva, lo volevano prendere, questi erano i voti di chi lo stava provocando, prenderlo un po', metterlo un po' con le spalle al muro e prenderlo così in fallo. Gesù non avrebbe detto che eh, la tassa viene pagata dagli stranieri. E non dai figli. Se fosse invece stata la tassa del Tempio, la tassa del Tempio è presa proprio dai figli, cioè dagli israeliti, e non ci sarebbe stato nessun problema, nessuno scandalo. Che tipo di scandalo c'era all'orizzonte? Pagare le tasse, in questo caso la di Dramma, cioè le due drachme, un valore di circa 8 grammi di metallo prezioso. Di fatto per gli israeliti costituiva in maniera surrettizia, noi potremmo dire prona, di aiuto, di mantenimento alle forze occup di occupazione. Quindi, non solo era un gesto politicamente scorretto nei confronti dei connazionali, ma era anche scorretto nei confronti di Dio. Perché? Per il semplice motivo che il popolo di Israele viveva, doveva vivere in una terra dono di Dio e quindi qualunque tipo di invasore nei secoli, e in quel caso i romani, erano un, un traccio fortissimo al piano di Dio e al regno di Dio. Non dimentichiamoci mai che non c'era come da 200 anni a questa parte la divisione spirito-politica, cose religiose cose politiche divise, era un tutt'uno. Erano tutte fazioni itocratiche, più o meno colluse o confliggenti, l'impero romano. <ride> Quindi, se Gesù non avesse pagato, avrebbe peccato nei confronti della umana società, perché in tutte le società le società sono, re, sono rette da, da imposte e tasse, c'è sempre questa differenza no? tra imposte e tasse, e non pagarle è un grave atto di ingiustizia. Ma pagarle in quella situazione non solo era una cosa abominevole, ma rappresentava veramente per buona parte del popolo ebraico. Non parliamo poi degli zeloti e quanti zeloti c'erano con Gesù. Pietro stesso, no? il che fa, colui che porta la chippa, è zelota. Vi ricordate che aveva la spada no? nell'ultima notte con Gesù? quando taglia l'orecchio a malco, beh, solo gli zeloti erano armati e giravano armati. Ed è proprio con Pietro che Gesù parla, non perché fosse principe degli apostoli, ma perché è direttamente interessato a quello che poteva essere uno scandalo. Lui stesso non ha pagato, non pagavano. Non pagavano perché se avessero pagato, <coughs> e pendeva più lì la bilancia, adesso arrivo al discorso della bilancia, pendeva molto più lì, la bilancia è il fatto di essere collaborazionisti con Roma o essere nemici di Roma. Qualunque cosa Gesù avesse fatto, e gli apostoli già avevano scelto di non pagare, avrebbero sbagliato. E allora cosa fa Gesù? Gesù fa una lezione, un che vale per sempre. E Gesù dice esattamente questo. Alla domanda il maestro vostro non paga le didramme? queste due dracme dice sì, sì, non le pagano, e venendo a casa, prevenne la domanda di Pietro, di cui abbiamo detto adesso, dicendo cosa ti sembra Simone, Chi lo chiama ancora col nome, col nome ebraico, Simone, cioè l'uomo che ascolta, no? dal verbo lishmoa, ascoltare, il re della terra da chi ricevono le imposte? o il censo, tasse e imposte, dai loro figli o dagli stranieri? Ovviamente, se facciamo col Calva Homer, no? La, la, la forzione il ragionamento, la risposta che lui dà, cioè Shimon dice, dai goim, dagli stranieri, e Gesù dice, dice dunque, ecco la sentenza, i figli sono liberi, ma affinché, ecco, ciò non ponga, loro scandalo, cioè ostacolo, e quindi comunque ci muoviamo sbagliamo, pur non essendo noi direttamente, essendo andato al mare, getta tu l'amo e il primo pesce che sale da questa pesca, prendilo, apri la bocca e troverai uno statere. Quello, quando l'hai preso, dallo loro, per me e per te. Ora, lo statere che cos'è? È una doppia di dramma, solo che statere è anche il nome della bilancia, perché drachma di qua, drachma di là, due drachme di dramma pesano identiche. Gesù, parlando dello statere, non sta parlando soltanto di una soluzione, noi eh, potremmo dire, dell'agenzia delle entrate, ecco per facendo una battuta, che avrebbe, diciamo così, mh, aiutato ad adempiere un dovere da cittadino, in quel caso da sudditi, sia per lui che per Pietro. Ma la doppia di dramma, pesata doppia, due di dramma fanno un statere, o statere, che dir si voglia con l'accento latino o l'accento greco, pone di fronte a chi riceve un atto di equità. È lo stesso discorso, date a Dio quel che è di Dio e date a Chesar, che è di Cesare. E quindi che Alakà viene per noi? Viene questo tipo di Alakà. Come vedete io non parlo della tassa del Tempio, per cui qui non ne parla, qui si parla di ben altro, si parla dei pagani, si parla dei gentili, loro sì che sono obbligati a pagare, non i figli che sono esenti, i figli che sono esenti per lo Stato non sono esenti per il Tempio, ma qui non si parla di questo, eh? sono le interpretazioni che noi diamo, ma se rimaniamo al testo, Alakà non si parla di questo che lezione da noi la lezione che da noi è sempre questa cioè noi dobbiamo assolutamente essere ubbidienti perché <ride> abbiamo delle spese di sanità di difesa di, di, di, di, di, di, eh, di ecosistema la quale dobbiamo far fronte no? con, con le imposte ecco. però la grande lezione che noi abbiamo è questa che i figli hanno un'altra patria dove vivono altre leggi, dove vivono altre imposte, che è la Gerusalemme. La Gerusalemme che c'è, celeste, che, che scende dal cielo. E quindi sostanzialmente ci sta di, dicendo, dobbiamo vivere da pellegrini, da quelli che fanno Ishira Malot, no? i canti dell'ascensione, da quelli che fanno le, le, la, la LIA, da quelli che fanno... Questa, questa salita verso il Monte Santo mentre, mentre la Gerusalemme dal cielo scende quindi vivere coi piedi per terra ma avere come forestieri come parrocoi, no? come in diaspora ecco sempre questo equilibrio società civile Chiesa dei Santi società civile Chiesa dei Fratelli società civile Chiesa di Dio società civile regno dei cieli. Vivere in questo equilibrio non è facile e infatti non paga Gesù con le sue mani, non fa pagare Simon con le sue mani, ma con un pesce, quindi sottoposto comunque all'autorità di Dio, ma loro non si sporcano le mani nel aiutare i romani a vessare il popolo ebraico. Oltretutto a maggior ragione Gesù dice di amare il proprio nemico, non avrebbe mai Infretto, diciamo, infranto un, un, una legge dello Stato, ma non la, non la fa con le sue mani, non lo fa fare neanche con le mani per, per non toccare la suscettibilità dei 3-4 zeloti che erano lì con lui, anche però degli altri non si parla, e, e quindi coinvolge il cosmo, i Goim, al pagamento della tassa, ma non toccano le sue mani queste, queste monete. Oltretutto, peraltro, devo anche dire che la dracma aveva anche delle immagini e quindi normalmente gli ebrei non toccavano le, le, le, le monete con le immagini, infatti nel Tempio c'era la moneta del Tempio, che era tipo una fiche, no? con il numero e basta, che poi il numero era poi una sigla, una consonante, e perché non potevano nemmeno accedere alle monete con le fiche dentro il Tempio, e quindi non, non tocca con le mani. Lo shekel, invece, lo shekel, che era una moneta corrente di seconda circolazione, invece di immagini, ovviamente, ovviamente non ne aveva. Questa è la l'alacca di Gesù, quindi equilibrio, stare coi piedi per terra, ma guardare sempre il cielo, dare a Dio ciò che è di Dio e dare agli uomini ciò che è degli uomini. Ciao e se trovate interessante il nostro video, fatelo circolare, vi ringraziamo per il like, iscrivetevi al canale e per chi vuole approfondire, c'è sempre, ci sono tutti i corsi anche in abbonamento. Ciao e alla prossima!